ciao allora benvenuti in un nuovo video oggi torno a parlare di lo chiero ebbene sì perché hanno cambiato alcuni dei personal shopper e mi hanno chiesto vuoi provare con un altro personal shopper? e secondo voi dico ma ci devo pensare ovviamente sì ovvio quindi eccoci qui di nuovo con loro e della scatola ho solamente tolto i dati personali ancora chiusa per vedere con il nuovo personal shopper che cosa hanno pensato per me se non sapete di che cosa parlo, vi lo chiedo quindi di questo ed è servizio di abbigliamento di personal shopper vi ho fatto il primo video dove ve ne parlo e vi spiego tutto nel dettaglio ma vi ricordo che è ancora valido il mio codice sconto che trovate qui sotto in info box per avere 10 euro di sconto sul vostro primo acquisto ma ora diciamo che l'apriamo perché è bella grande e vediamo che cosa hanno pensato allora, vediamo cosa c'è, soliti fogli, aspettate che non so come mecca, che non cada tutto, ok, soliti fogli, con eh, solite cose, dunque, questo che ci interessa, sono Stefano, il tuo nuovo personal shopper, ah, ciao Stefano. Eh, dunque in questa box ho selezionato per te un look fresco ed elegante per il lavoro con la t-shirt rossa da abbinare al pantalone fantasia, street e versatile e questo è il primo look Vediamo quindi i primi prodotti Lo apriamo perché sono qua dentro Lo apriamo proprio Come apro io e appoggio Allora Ah, quindi questo è la t-shirt mi sembra un po' grande il marchio è ckS Contemporary case style questo qui il prezzo è di 34,99 ed è una M allora il materiale è bello però mi sembra un po' grande sinceramente no. Adesso vediamo. Poi dice, riprendo il foglio, di abbinarla con il pantalone fantasia di Seasons. Allora, fantasia e fantasia. Mm -mm. Seasons, esatto, è sempre una M e 34,90. Allora, il tessuto è molto sottile e trasparente. Vediamo come sono fatti, mm, hanno l'elastico in vita ma anche il bottone, ah no il bottone è finto, il bottone è finto quindi sono proprio con l'elastico in vita. Sono carini, hanno la finta tasca dietro e sono lunghi e finiscono così, allora sono devo dire che sono abbastanza trasparenti, non so, e sinceramente questa fantasia non mi piace, ma proprio per niente, però ci potrebbe stare come colori, che dite proviamo la maglietta o la proviamo dopo, dopo, i pantaloni, ah scusate sono larghi, molto larghi, forse proprio estivi. Sinceramente, i pantaloni non mi fanno impazzire, ma la maglietta mi sembra grande. Vabbè, comunque, proviamo dopo. Andiamo avanti con il secondo look che ho detto: secondo look formato dal top rosa di Vila, pantalone morbido di Desires, utilizzabile anche per la sera, assieme al cardigan verde prato in mistolino adatto alle sere più fresche. Puoi anche arricchire tutto con qualche accessorio. Ok, allora andiamo avanti con, via, con il secondo look. Quindi uh, mi sto uscendo tutto, apriamo questo, ok, il top rosa è carino. Mm. Allora, Vila Nos, Vila, taglia na M, viene 29,99. È carino. Mi sembra tutta roba grande. Comunque come si... Ah no, si, si infila proprio così? No, ha un bottoncino, eccolo qui. Ha un, bot, un bottoncino, esatto. È bello, largo, vaporoso. Ci può piacere per il secondo look. Poi abbiamo detto il pantalone, vediamo il pantalone, che è questo di... Desires, eccolo qua, è sempre una M49 e 95 è mm, blu, sembra, con l'elastico, vedo che ha le tasche, vedo che anche questo è molto trasparente ecco, è larghissimo, cioè quasi a palazzo sì ma è largo, ah però il fondo è molto largo secondo me questo qua finisce prima della scusate mi alzo esatto mettendolo qua uno non mi piace perché è larghissimo due mi finisce sopra la caviglia sopra la caviglia e non, non mi piace non ci piace immaginavo che i pantaloni sono un po' particolari o qualcos'altro dice il cardigan verde prato mm. Carino, è di Silvian Itch, vai lo chiedo: questo foglio qui ah, Summer è una M33 e 80? Carino, semplice, semplice, però cosa dice di essere il lino? aveva detto che era il lino? c'è la composizione di ingredienti da qualche parte la composizione di ingredienti perfetto sì effettivamente 67 viscosa e 33 lino eh, il mistolino, giusto ok, allora io direi di iniziare a vedere le magliette perché i pantaloni abbiamo già visto che non ci piacciono quindi vediamo le magliette vediamo, perché secondo me la prima che dicono per il lavoro la vedo molto larga, proviamo e vediamo ed eccoci qua, allora la maglietta alla fine non è neanche troppo larga, sì un po' larghina, ma diciamo che è bella fresca, mm, ci può anche piacere, dunque volevo metterli con i pantaloni, ecco, per farvi vedere eh, l'abbinamento che sarebbe così, quindi di fantasie, perché a me non piace, non piace proprio lo stile di questi pantaloni, però la fantasia ci può stare, direi che andiamo avanti con le prossime prove, e vediamo pantaloni dell'altro top non mi piacciono il top questo qua mi sembra carino ed è il cardigan andiamo avanti vediamo ed eccoci qui mo. questa è carinissima cioè è bella bella fru fru bella larga allora ha ah, il dettaglio di questo bottoncino carina ah, e lo so che le riprese non sono al massimo ma per farvi vedere la lunghezza quindi è bella larga qui e poi vado avanti così e così. È carina, oltretutto chinandomi non si apre neanche, i bottoni sono nei punti giusti. Arriva fino a qui con i bottoni. Sì, questa mi, mi, mi, mi piace, mi piace. È bella leggerina, è bella sottilina, magari con un altro tipo di reggiseno, però è, è un fru che, che mi può piacere. Loro dicono di metterla con questi pantaloni effettivamente quel blu ci sta ci sta ma noi andiamo avanti perché finché sono così voglio vedere il cardigan eccolo questo qui lo mettiamo in diretta boh, lo esageriamo adesso in diretta um. carino no posso dire che non mi piace perché è cortino leggerino N non mi piace forse è un verde però sta bene con questa ma sta così ecco leggerino cortino voi che dite lascio la parola a voi allora eh, forse l'avrei preferito a questo punto più corto in cintura oppure più lungo è eh, quella via di mezzo che non capisco mi piace molto il top sotto dire il vero però adesso voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate dell'abbinamento non so forse da tenere aperto Così? Così è meglio? O fa molto siura? Ecco, io ci metterei una cinturina, qualcosa veramente. Però non è malvagio. Pensavo una cosa diversa, ma non è malvagio. Ecco, allora, ehm, scusate, ma sto... Mi sto sciogliendo. Scusate, ma mi sto sciogliendo. Allora, dunque, no, è solo impresentabile così. O si può fare ecco, è un colore forse che mi sbatte un pochino mm? che dite? va bene, torniamo a noi e rieccoci allora, adesso che ho visto questa punta di rosa sì, posso confermare che questa punta di rosa è molto delicata ma sbatte un pochino Vedete. mentre questa è un'altra punta di rosa questa è proprio è la base dell'armocromia vedete come è più bianca non è il mio colore però ci sta allora dunque io adesso sono curiosa di sapere da voi e quali palotti vi piacciono, quali dite che detengo, quali la rendo, se c'è qualcosa che tengo, se c'è qualcosa che rendo, fatemelo sapere voi ed è, fatemi sapere anche se questo cambio di personal shopper ha dato un attimo una ventata di novità allo stile Io c'è una cosa che ho notato, sui pantaloni non ci prende nessuno ma perché ha uno stile molto particolare le maglie pensavo che fossero più grandi e invece viste sono belle larghe e ampie per l'estate e ho notato soprattutto che i prezzi sono più contenuti quindi è riuscita a trovare un qualcosa con un prezzo più vantaggio, vantaggioso più accessibile perché avevamo trovato anche delle sciarpe a 45 euro e più onesto come prezzi per il resto carino come servizio vi ricordo sempre il codice sconto di 10 euro qui sotto in descrizione ed è basta, ci vediamo nel prossimo video ciao